Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è lunedì 2 maggio e la carrellata sulle pagine di informazione fiscale parte dal decreto PNRR2 in gazzetta ufficiale per poi continuare sul rientro dei cervelli e sulle attestazioni IMSS che riguardano le, il riscatto dei contributi, novità per quanto riguarda il prelievo delle somme relative al reddito di cittadinanza e pagamento delle pensioni a partire da oggi. Come di consueto ci sposteremo poi sulla sezione economia del Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno, decreto PNRR2 pubblicato in gazzetta ufficiale dopo una lunga attesa. Il testo del DL numero 36 del 2022 è stato pubblicato il 30 aprile. Nella versione definitiva trovano conferma l'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai forfettari e tra le varie misure anche l'avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti compost dal 30 giugno. Ma eh, non mancano anche tutte le novità che riguardano il super bonus e il mondo del lavoro con l'introduzione del portale del sommerso. Sono in totale 50 gli articoli contenuti nel testo del decreto PNRR in particolare per quanto riguarda la novità dell'estensione della fattura elettronica anche a forfettari e altri soggetti esclusi trova conferma la soglia di esonero ancora fino al 1 gennaio 2024 per eh, coloro che eh, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25 mila euro eh, queste altre conferme sono contenute nel testo integrale del decreto, eh, un riepilogo delle principali novità nell'articolo dedicato e pubblicato sulle nostre pagine. Passiamo poi ai chiarimenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'accesso alle agevolazioni per il rientro dei cervelli. Eh, affrontando un caso pratico, eh, l'Agenzia la, delle Entrate chiarisce con la risposta all'interpello numero 239 del 29 aprile che gli incentivi spettano anche in caso di aspettativa all'estero senza assegni e anche quando il contribuente è stato già in passato beneficiario degli incentivi. Eh, le due questioni su cui si concentrano eh, i dubbi del contribuente che si rivolge all'amministrazione finanziaria non rappresentano degli ostacoli per l'accesso ai benefici. Tutti chiaramente il testo integrale della risposta sono contenuti nell'articolo. Spostiamoci poi sulle novità che arrivano dall'Inps per il riscatto dei contributi, la ricongiunzione la rendita, arrivano online le attestazioni fiscali 2022. La notizia è contenuta nel messaggio numero 1799 del 28 aprile. Eh, sul portale dei pagamenti sono disponibili eh, i documenti relativi al pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Si può accedere con codice fiscale e numero di pratica oppure tramite credenziali SPIND CE o CNS. Tutti i dettagli per eh, ottenere le attestazioni fiscali sono riportate nel testo integrale del messaggio. Ancora novità eh, dall'Inps, per i beneficiari del reddito di cittadinanza che ricevono sulla carta RDC anche l'assegno unico sale il limite per il prelievo di contanti. Nella circolare numero 53 del 28 aprile infatti eh, si legge che la soglia pari a 100 euro mensili per ogni singolo individuo e eh, riparametrata sulla scala di equivalenza potrà essere eh, superata da coloro che beneficiano delle due misure. In ogni caso sarà necessario rispettare il limite canonico previsto eh, per tutti di 600 euro e, e mh, che si applica quindi a tutte le carte posti pay. Concludiamo la carrellata quotidiana con eh, l'appuntamento di oggi lunedì 2 maggio con l'accredito IMS per il pagamento delle pensioni. Uh, dal, da aprile non è più prevista la tabella di marcia anticipata che è stata uh, riconosciuta e garantita a tutti coloro che hanno eh, ricevuto le somme tramite poste italiane. Siamo tornati al calendario ordinario con la fine dello stato di emergenza. Per il ritiro eh, presso le sedi di poste italiane, quindi gli uffici territoriali, eh, si conferma ancora un ingresso scaglionato in ordine alfabetico. Si parte sempre eh, da oggi e si continua per tutta la settimana. Ma spostiamoci sulla sezione economia del Corriere.it. Eh, Mascherine al lavoro solo raccomandate, ma le aziende le richiedono per tutelarsi in apertura eh, e questa è la notizia in evidenza. Passiamo poi ai numeri del giorno, 4 il numero delle eh, regioni italiane, 4 su 5 per quanto riguarda i eh, peggiori dati in uh, Unione Europea per l'occupazione mentre meno 0,2% è la stima negativa che riguarda il PIL nel primo trimestre. A seguire notizie sulle borse, prenata, pesano la Cina che cresce poco, i timori per la Fed sui tassi, ma anche il caro prezzi che continua a preoccupare. Consumatori alimentari aumenti fino al 43% del carrello della spesa: l'analisi di altro consumo. A farla da padrone in questi giorni. Le novità sull'impiego delle mascherine e anche sul uh, sullo smart working, uh, la formula semplificata infatti è stata prorogata fino al 31 agosto e uh, proprio di smart working. Eh, si parla in una delle notizie in primo piano sulla sezione economia. Ad Airbnb è per sempre, ma l'azienda pone 5 regole per lavorare da qualsiasi posto. Andiamo a vedere quali sono. A passarle a rassegna è Giuditta Marbelli, autrice eh, dell'articolo dedicato alla notizia. Eh, prima di tutto si può lavorare da casa o dall'ufficio, qualsiasi sia la formula eh, che funziona meglio per il lavoratore o la lavoratrice. Il guadagno non cambia da San Francisco a Nashville, eh, il compenso sarà sempre lo stesso. Massima flessibilità, vivere, si può vivere e lavorare in 170 paesi fino a 90 giorni all'anno in ciascuna località. Non mancano però nelle regole che riguardano lo smart working eh, gli appuntamenti in presenza. Regolarmente eh, si stabiliranno delle eh, riunioni eh, di squadra eh, in cui dovranno partecipare la maggior parte dei dipendenti almeno ogni trimestre per circa una settimana. Infine non si perdono di vista gli obiettivi, eh, almeno due all'anno dovranno essere raggiunti con questa formula di lavoro eh, più flessibile. Eh, si opererà in base a una tabella di marcia pluriennale con due importanti rilasci di prodotti all'anno, fa sapere l'azienda Airbnb. Con questa particolare ricetta per l'utilizzo dello smart working eh, il tempo a nostra disposizione per oggi è finito e noi ci diamo appuntamento sempre a domani alle ore 13.30. Arrivederci!